Vi presento un esempio di progetto in Google Earth dal sito eh, Google Earth. Molto utili per la didattica, per percorsi sia urbani che interurbani. Potete raggiungere Earth in due maniere o digitando Earth nella casella di ricerca di uh, Google e eh, andrete in Google Earth okay. oppure adesso apro una nuova finestra e vi faccio vedere che è pure raggiungibile dalle app di Google queste dei puntini fate scorrere la casella e cliccate su Earth. Quindi potete aprirlo anche da lì. Vi farò un esempio breve di come a, eh, progettare un percorso. Il punto di partenza sono i progetti che trovate nella barra laterale sinistra. Andiamo ora a vedere come fare. Buonasera, sono Laura Antichi, creiamo ora un nuovo progetto con Google Earth. Ci troviamo nell'interfaccia dell'applicazione e andiamo a esplorare l'icona progetti. Questi sono i progetti esistenti, noi vogliamo però creare un nuovo progetto, nuovo progetto Crea progetto su Google Drive. Questo significa che nel momento in cui pre prepariamo, predisponiamo un nuovo progetto automaticamente sarà salvato anche nella nostra cartella Drive e avremo a disposizione quindi una uh, presentazione da uh, poter uh, condividere dall'applicazione. Potremmo anche voler aprire il progetto da Google Drive eh, per modificarlo. Noi andiamo in crea progetto su uh, Google Drive. Mettiamo il nome del progetto cliccando su modifica progetto perché il progetto è senza titolo e uh, quindi qui scrivo il nome. aggiungo una descrizione zona balneare e molto altro e poi andrò a modificare eventualmente per eh, mostrare come si fa ok e, ho eh, qui la eh, possibilità mm. e quindi mm, di eh, aggiungere un uh, nuovo elemento vado in cerca per aggiungere un luogo e ehm, eh, cercherò nella casella di ricerca quindi Catanzaro Vido Come vedete mi uh, riporta nel posto cercato e mi dà una casella, un riquadro con la spiegazione di eh, che cosa si tratta. Quindi mi dice Catanzaro Lido è ecco, il quartiere costiero di Catanzaro con 12.385 abitanti, è il quartiere più popoloso della città. E, e ti dà anche un riferimento a Wikipedia per eh, l'approfondimento. La, eh, Andiamo in aggiungere progetto. Posso nella casella che mi si apre ora alla vostra eh, sinistra in sostituisci, con sostituisci, sostituire l'immagine, cioè mettere un'immagine di mio gradimento, eh, ricerco l'immagine, potrei caricarla dal mio computer, collegarmi a YouTube e eh, eh, caricare un video YouTube sulla la città o da Google Drive o dalle tue foto o da URL. Eh, vado in Google ricerca immagini, tanto per accorciare le, le il nostro percorso e scrivo Catanzaro Lido la ricerca mi dà alcune immagini ne scelgo una, adesso ne scelgo una a caso scelgo questo, seleziona e sotto posso scrivere dare una descrizione. Questo è il mio luogo di vacanza o quello che voglio. Okay. Acquisisci questa vista. Okay, vado a vedere l'anteprima e vedete che mi dà come anteprima l'immagine che ho scelto e quello che ho eh, scritto ritorno eh, quindi al mio uh, progetto mm, mm, e eh, vado ora, posso anche andare ad aggiungere un nuovo elemento, in questo caso aggiungo una, voglio aggiungere un'immagine che poi in Google Drive mi rappresenterà l'oggetto del, eh, del mio percorso e, eh, e quindi eh, eh, andrò a scegliere diapositiva a schermo intero. Qui di nuovo in Google ricerche immagini potrò scrivere Mm, eh, sempre eh, fate andare lido e sceglierò l'immagine di eh, copertina che dopo potrò beh, va bene, scelgo una qualsiasi, anche qui e questa magari seleziona né, in eh, e questa eh, scriverò il titolo positivo immagine di copertina e sposto, e sì, e sotto un boh, e scrivo una panoramica, poi si può sempre riprendere. Acquisisci questa vista? Bene, ritorno quindi. Vedete che ho l'immagine di copertina, qui questa immagine di copertina, essendo volendola mettere sulla prima eh, slide, l'ho messa adesso per farvi vedere che la posso spostare sopra qualsiasi elemento io aggiunga lo posso poi rispostare ancora, vado in presenta per vedere l'effetto di quello che ho fatto, in effetti ho uh, l'immagine di copertina e poi il uh, catanzaro lido, mm, ritorno indietro quindi ho fatto due slide praticamente e um, a parte il titolo e vado ora a, ad aggiungere un nuovo elemento e ehm, eh, eh, questa volta eh, metterò, eh, metterò traccia, linea o forma per vedere un'altra un eh, quindi vista per vedere un'altra potenzialità Vado eh, con il selezionatore a eh, eh, marcare, esempio, qui Marco, cliccando due volte Marco, tiro la linea, scusate, tiro la linea e vado a marcare questo eh, pezzo di a lungomare. cliccandoci come vedete su e eh, scriverò qui qui metterò un'immagine adesso non sto tanto a cercarla sempre lungo mare mm, di casar lido cerco l'immagine e ne scegliamo una eh, anche abbastanza casualmente, esempio questa. Forse l'ho già messa, ma va bene. Questa e sotto eh, scriverò un tratto del lungomare. Vado ora a eh, dare il titolo al, al percorso che non ho ancora messo, quindi metterò tratto di lungo mare. Acquisisci questa vista. Bene, eh, andiamo... Eh, quindi eh, in anteprima e vediamo che mi dà il tratto del lungomare come ho messo eh, tutto qui eh, prima. Ritorno indietro mm, e quindi avete visto che ho fatto l'immagine in copertina che Lido è il tratto di lungomare. Eh, potrei eh, ora eh, questo progetto, mh, potrei continuare il progetto, ad, ad esempio utilizzando anche l'omino di Street View, ad esempio mi posiziono eh, in una, un punto, ad esempio, del, mh, con l'omino di Street View mi riporta se, al, a un'immagine del... Del porto, benissimo. Quindi ehm, questo ehm, tratto di eh, Street View, vado in sempre eh, in nuovo elemento. Eh, acquisisci, eh, ho già acquisita la scena di Street View e ehm, salvo dovrebbe essere venuta vediamo se è venuta o no la devo rimettere va bene eh, beh, acquisisci scena street view che è questa eh, acquisisci questa vista potrei mettere anche l'immagine un'immagine qui acquisisci questa vista bene eh, ora eh, che ho acquisito anche questa vista metto quindi qui e nel segnaposto senza titolo il, il visualizzazione eh, orto bene acquisisci questa vista ancora perché ho cambiato il titolo tra metri l'immagine la solita maniera eccetera lascio così e vedete che ho creato le, le pagine ora mh, devo solo eh, eh, condividere il progetto attenzione condividi il progetto quindi mi dà sicuramente posso aggiungere persone a gruppi e eh, posso eh, anche eh, copiare mi dice copia il link e posso cambiare in chiunque abbia il link che può che può, chiunque navighi su internet e abbia questo link può visualizzare questo elemento come visualizzatore e qui andrebbe anche bene se voglio però condividere in scrittura ossia che altri, ad esempio, gli studenti modifichino questo dovrei mettere editor però questo è... Eh, eh, non è una bella cosa perché ha, poi rimane aperto a tutti gli utenti di internet ed è una cosa che non voglio mi conviene aggiungere allora quando eh, eh, aggiungere le persone, i gruppi eh, a, a questo percorso se voglio che venga da loro modificato mm, quindi eh, cambio e metto che mm, eh, chiunque magari navighi su internet sarà un visualizzatore. Fine, ok. Quindi eh, eh, qui mi dà la possibilità di condividere questo link perché poi mi viene restituito il link con copia link per da poter darlo in visualizzazione alle persone se voglio condividerlo in scrittura è meglio che metta le persone i gruppi che, eh, con cui voglio eh, eh, lavorare insieme quindi abbiamo realizzato un progetto eh, che si chiama Catanzaro Lido l'abbiamo abbozzato ed è sta a noi ora eh, andarlo a modificare e completare.